qui in un nuovo video dove oggi parleremo dei dispositivi Alexa con le mie magliette nuove GoPippo, molto belle, questo è un regalo di mia moglie quindi la ringrazio, quindi lasciate un like se vi piace questa maglietta, magari scrivete nei commenti cosa ne pensate e magari avete qualche idea in più di, di cosa aggiungere se farlo in un'altra maniera, fatemelo sapere nei commenti, quindi iscrivetevi al canale cliccando su iscriviti e accendete la campanellina così riceverete una notifica che è uscito il mio video niente di più ma adesso torniamo a noi io chiaramente qui ho solo due dispositivi alexa e sappiamo benissimo che amazon ha messo in commercio molti dispositivi eh, in base alle proprie esigenze quindi noi faremo questi paragoni e vedremo in dettaglio le caratteristiche di ogni singolo eh, dispositivo ma per iniziare vogliamo parlare di ecoflex questo è il più piccolo dei dispositivi Alexa difatti è dotato di una piccola cassa dove lui riprodurrà tutti i suoni e la voce di Alexa potrete sentire la musica, chiaramente è una piccola cassa quindi voi non potrete ascoltare la musica però può essere eh, integrata a un dispositivo bluetooth o collegato anche tramite cavo quindi voi da questo dispositivo potrete collegarla a un subwoofer a, una, a uno speaker che voi avete a casa potete sentire la musica semplicemente con questo piccolo dispositivo lui ha tutte le funzioni di alexa niente di più e niente di meno la cosa bella è che questo dispositivo può essere messo in, tutti, eh, le, in tutte le prese che abbiamo di casa volendo anche in garage perché se voi avete eh, una connessione che arriva fino in garage poi potrete collegarlo nella vostra rete se voi avete un alexa in casa per esempio avete uno di questo e avete EcoFlex, questo piccolo in garage voi potrete comunicare con la casa potrete chiamare direttamente e parlare come fosse un walkie talkie molto utili per quelli appassionati di, del fai da te perché così facendo potrete rimanere sintonizzati con casa vostra adesso parliamo di lui l'ecodot di terza generazione infatti questo ecodot diciamo che secondo me è uno dei migliori rapporto qualità prezzo perché a comandi vocali è davvero potente Io ho messo più di questi Echo Dot in casa E devo dire che sia uno che l'altro Che magari in un'altra stanza mi sentono Quindi ha un grande potere di, di ascolto Quindi secondo me è uno dei migliori prodotti che hanno realizzato Perché è molto molto potente Ecco in questo caso possiamo ascoltare anche la musica Perché ha una cassa all'interno Ha uno speaker Mi ha veramente stupito quindi questo è un piccolo gioiellino che eh, scontato quando troviamo i Prime Day, i Black Friday, noi lo troviamo davvero a un prezzo esiguo, l'abbiamo trovato anche a 19,99€ su Amazon e secondo me vale veramente veramente la pena acquistare uno di questi, di questi piccoli gioiellini. Eh, pesa 300 grammi, anche se è una cassa piccola riproduce molto fedelmente, la musica eh, si sente abbastanza forte, fidatevi che questo è un bellissimo gioiellino. Inutile stare a spiegare che cosa fa Alexa perché, se siete qui, lo sapete già. Eh, se volete vedere un video in cui ho fatto vedere come collegarlo e magari collegarci alcuni dispositivi eh, insieme, eh, andate a cliccare qua sul video qui sopra, voi lo vedete. Ah, chiaramente ci sono vari colori, io l'ho preso sempre antracite perché mi piacciono i colori scuri così mi piace molto antracite ma adesso parliamo di questo bombetta ecodot di quarta generazione, lo chiamo bombetta perché è bello rotondo con un tessuto molto molto bello, sempre antracite, io l'ho preso sempre così ha eh, i pulsanti qua in alto eh, dove possiamo fare volume più volume meno, silenziamo il microfono e eh, selezioniamo il comando vocale manualmente se vogliamo eh, questo qui devo dire che la musica si sente molto molto più eh, corposa rispetto alle codotte di terza generazione perché probabilmente proprio dato dalla forma eh, sferica che contiene sicuramente una cassa degna di poter essere ascoltata su questo dispositivo bello perché se noi ci aggiungiamo un bel supporto da muro lui rimarrà così eh, fissato al muro e potremo utilizzarlo con tutte le varie funzioni molto molto bello, questo Echo Dot di quarta generazione modello 2020 ha anche lui presente un, un cavetto 3,5 RCA, infatti noi possiamo sempre collegarlo a un'altra cassa oppure in bluetooth direttamente così possiamo ampliare la potenza della, della musica diciamo che a paragone lui fa il doppio eh, di Echo di terza generazione quindi io consiglio anche questo nei nelle offerte del Prime Day o Black Friday che troveremo a novembre, lo troveremo magari scontato a 29 euro e non è assolutamente male, questo dispositivo vanta di una miglioria perché abbiamo un altro dispositivo che assomiglia molto all'EcoDot di quarta generazione, cioè questo qui, ma ha nel, nella sua parte anteriore un orologio presente, in questo caso voi se ce l'avete magari vicino in camera potrete vedere un orologio che è presente e lui verrà collegato direttamente attraverso internet e quindi sarà sempre aggiornato. Rispetto a questo non ha niente di diverso, è praticamente lo stesso dispositivo ma con un orologio davanti. Ma adesso parliamo di alcuni dispositivi che sono molto più performanti come Show 8. L'Echo Show 8 ha moltissime funzioni, difatti è dotato di un display touchscreen dove voi da lì potrete utilizzarlo come tablet e potete utilizzarlo con tutte, tutte le sue funzioni come guardare Netflix, guardare YouTube, potrete ascoltare la musica da Spotify, film su Netflix, film su netflix mentre cucinate mentre siete lì eh, nella vostra cucina voi potrete vedere anche le vostre serie preferite potrete fare qualsiasi cosa potrete vedere anche le vostre ricette perché ma adesso parliamo di un eco show 10 eh, questo dispositivo è uno degli ultimi che sono usciti in commercio questo dispositivo è davvero una vera chicca perché se voi state utilizzando tipo Skype per parlare con qualcuno Lui vi seguirà in ogni vostro movimento Magari stiamo entrando nel futuro dove le macchine ci seguiranno, ci potranno parlare Mamma mia, speriamo di no perché se no non controlliamo più niente, siamo controllati solo da macchine e diciamo che ha le stesse funzioni dell'Eco Show 8. Ha solo questa particolarità in più che ha il movimento e ha un display molto grande. Devo dire molto molto bello, eh, molto sofisticato, ma secondo me 249 euro sono un po' tanti. È vero che ha molte funzioni ma solo per eh, muoversi. Secondo me il prezzo è un po' altino. Il penultimo dispositivo di cui voglio parlare è l'Eco Auto. Infatti l'eco auto è stato progettato per appunto essere messo in auto. Se voi siete un amante di Alexa e ce l'avete in casa, voi con un Alexa in auto potete controllare tutti i vostri dispositivi, rimanere sintonizzati fino a casa vostra e poter riprodurre tutte le musiche con un comando vocale. Alzare il volume, cambiare stazione, cambiare musica fare qualsiasi cosa che un eco di casa vostra farà in questo caso. Ma Adesso parliamo dei signori dei signori Alexa perché vogliamo spendere due parole su l'Eco Studio. Eco studio è potente subwoofer con una cassa Dolby Atmos che offre bassi potentissimi con i 5 altoparlanti presenti al suo interno di difatti voi state vedendo le immagini di come sono posizionate questo aggiunge spazialità, profondità e definizione della musica se uno di voi ha in casa questo prodotto può tranquillamente scrivere nei commenti come si trova e se secondo lui è valido da poter acquistare io non ce l'ho quindi non posso farvelo vedere questo dispositivo collegato al televisore quando vedrete i vostri film collegato secondo me renderà spaziale tutta la vostra stanza quindi aggiungerà un effetto cinema ai vostri film ovviamente dispositivi ce ne sono molti altri c'è anche il fire stick che si potrà collegare direttamente al vostro televisore ce ne sono molti altri molte altre varianti accessori inclusi quindi io come sempre eh, vi invito a iscrivervi al canale telegram in cui io periodicamente metterò dei, eh, dei prezzi aggiornati i migliori prezzi che troviamo su amazon con cui voi potrete acquistare questi prodotti ad esempio questo qui l'abbiamo trovato a 19 euro io lo avevo inserito nel prime day questo qui era 29 euro forse 24 forse 24 e l'avevo inserito nel prime day anche l'ecoflex quello più piccolo L'avevamo trovato a 14 euro, una spesa veramente esigua, quindi se volete iscrivetevi al mio canale Telegram e rimarrete sempre aggiornati. Ovviamente iscrivetevi al mio canale YouTube e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste magliette. E quindi io insieme ai miei amici Alexa vi salutiamo e rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video e ciao!